vogliamo proporvi una delle diverse interviste che abbiamo effettuato ma che lo spazio in questo momento concessoci da questa trasmissione non ci consente di potervi proporre tutte le interviste e ascoltiamo una, il direttore di affaritaliani.it, la prima rivista italiana online, Angelo Maria Perrino, il cognome non vi sarà sicuramente nuovo e non sbagliate perché le sue radici sono di questa parte e ha avuto anche familiari importanti di questa zona ascoltiamola, ascoltiamo cosa dice di questo nostro territorio dopo essere mancato tanto e tanto tempo Educational Tour nella terra dei Messapi, il GAL insieme a Comune Associazione Valorizzazione IGP Carciofo Brindisino, Associazione di Mesagnesi e Codivabri, hanno ospitato una serie di testate giornalistiche per far toccare con le proprie mani cosa significa mangiare tipico locale e nella fattispecie il carciofo brindisino una cosa è raccontarlo una cosa è viverlo le esperienze che avete vissuto oggi cosa vi portano a dire a caldo beh intanto devo fare autocritica io non sapevo che avessimo questa ricchezza di questo carciofo eccezionale eh, complimenti a voi che avete intuito e ci state lavorando per valorizzarlo sono contento che la puglia complessivamente stia acquisendo consapevolezza delle sue grandissime qualità e dei suoi grandissimi asset sul versante del turismo ma anche della cultura dell'enogastronomia penso che sia una delle regioni più belle più ricche che, che ci siano in italia e Credo che col vostro lavoro eh, la Puglia presto eh, guadagnerà quella posizione che merita tra i grandi gioielli del Giardino d'Europa che è l'Italia. Quello che a noi tocca invece eh, come lavoro è quello di portarci dentro da pugliesi un orgoglio di cittadini della Puglia, ciò che probabilmente adesso manca ai miei concittadini. Ecco, una sensibilizzazione verso l'orgoglio pugliese può servire, oltre ai programmi politici, a portare avanti anche il discorso made in Puglia, al di là delle programmazioni politiche? Ma guarda, io personalmente devo citare il mio giornale affaritaliani.it, abbiamo lanciato da circa un anno una sezione dedicata alla Puglia che si chiama Puglia Italia e sin dal titolo spiega esattamente la filosofia, cioè vogliamo creare un ponte di visibilità di ciò che accade in Puglia verso il resto d'Italia credo che la strada sia questa la politica, tu citavi la politica non è da lì che penso arrivino le novità la politica è un po' scoppiata e tende a utilizzare le occasioni della società la rivoluzione parte dalla società come ci dimostrano anche le ultime elezioni dunque direi andate avanti in questa direzione e complimenti perché vedo una vitalità in questa regione straordinaria.